Buongiorno a tutti, ci troviamo a Casalecchio di Reno in occasione del, eh, della rassegna eventi eh, politicamente scorretto. La lezione di quest'anno ha nome Verità, unica ragione di Stato. Siamo qui con Alberto Vannucci. La prima domanda eh, riguarda Mani Pulite. A seguito di Mani Pulite, i governi italiani eh, hanno perso diciamo, ehm, quella figura del politico di professione, ovvero si è cercato sempre di chiamare degli esperti o comunque degli imprenditori, eh, economisti che mettessero diciamo, a posto la situazione italiana. Abbiamo avuto ben quattro governi tecnici. Ma con la recente svolta politica abbiamo invece due capi dei due partiti, dei due partiti di maggioranza al governo che sono, ehm, le, sono Giorgia Meloni e Matteo Salvini che invece sono dei professionisti della politica. La domanda è, il popolo italiano secondo lei ha fatto pace con la classe politica? Ha dimenticato in qualche modo quello che era successo con Mani Pulite? Ma eh, direi che... I sondaggi sembrano dare uno scenario molto diverso, nel senso che è uscito recentemente un sondaggio di Eurobarometro, quindi una raccolta di dati a livello europeo, che mostra come ehm, i cittadini italiani siano tra quelli dei 27 paesi dell'Unione Europea quelli che hanno come dire, un atteggiamento di maggiore sfiducia nei confronti della propria classe politica. Nel, nel suo complesso l'89% dei cittadini italiani ritiene che la corruzione sia un fenomeno pervasivo tanto a livello di politica nazionale che a livello di politica locale. E questo credo che sia un sintomo estremamente preoccupante perché dimostra che eh, nel mutare della classe politica, nel, nell'adattamento che la, la classe politica ha avuto rispetto anche alle vicende giudiziarie di Mani e anche alle inchieste successive, c'è una sorta di rumore di fondo che è rimasto lungo tutto questo arco temporale, è quello di una crisi del sistema democratico italiano, di cui ci sono tanti sintomi. e La delegittimazione delle istituzioni, la percezione di una corruzione diffusa, è uno di quelli a mio giudizio più preoccupanti per la stessa tenuta delle istituzioni democratiche. Perfetto. La seconda domanda, dato che lei ha introdotto l'argomento corruzione, sarebbe quella della corruzione, secondo lei, va combattuta dal basso o dall'alto? Eh, beh, la, la premessa è che non esiste una ricetta miracolosa per combattere un fenomeno complesso e dalle molte sfaccettature come la corruzione, però direi che l, se vogliamo vedere una soluzione in astratto ottimale è quella che combina eh, buone leggi e un buon approccio istituzionale alla lotta alla corruzione, eh, in buona sostanza quello che si è cercato di fare forse con l'istituzione dell'autorità nazionale, con le politiche di prevenzione però in modo molto farraginoso, molto ehm, diciamo poco efficace almeno per quello che sembra fino ad oggi ma soprattutto ehm, rafforzando quegli strumenti e quei presidi di anticorruzione che nascono dal basso, dall'impegno dalla mobilitazione civica oggi abbiamo anche parlato dell'esperienza appunto di queste comunità di cittadini che si attivano per controllare, supervisionare direttamente quello che è l'impiego delle risorse del PNRR, ecco io credo che questi presidi civici dal basso siano davvero lo strumento più importante che però si deve raccordare con una buona politica con buone istituzioni certamente, ora per concludere un'ultima domanda lei nel, nella sua scheda di presentazione sul fatto quotidiano ha scritto che ha, si è trovato in una situazione in cui ha ricevuto una cosa che somigliava a una tangente e che all'inizio non se ne è accorto subito diciamo che la stavano appunto cercando di corrompere può spiegarci la sua esperienza diretta appunto della, del fenomeno corruttivo? Ma eh, un po' a smentire la rappresentazione semplificata che si ha della corruzione come un fenomeno pervasivo in Italia, sempre secondo quel sondaggio di Eurobarometro, un po' a sorpresa, i cittadini italiani sono quelli che a livello europeo hanno avuto minori esperienze dirette di contatto con la corruzione. Quindi abbiamo anche forse qualche vago elemento di, di ottimismo. La corruzione spicciola forse non è così diffusa nel, nel nostro paese. Io ne ho avuto però qualche esperienza, molto indiretta, ehm, non in ambito universitario, ci tengo a precedere, anche se la corruzione in ambito universitario purtroppo c'è, come in altri contesti istituzionali. E la racconto anche nel, nel, nell'incipit di un libro che ho scritto, L'Atlante della corruzione, quando in pratica ricevetti questa profferta, eh, che lì, per lì come dire, nel contesto di relazione che c'era tra me e il tassista che mi aveva accompagnato sapendo che io avrei avuto un rimborso perché ero in missione, niente, mi propose banalmente di avere una sorta di Ehm, eh, ricevuta in bianco che aveva potuto compilare con la somma che volevo e quindi avere un rimborso extra dalla mia amministrazione in cambio ovviamente implicitamente avrei chiuso un occhio sul fatto che magari mi faceva pagare un po' di più la corsa quindi io ti pago un po' più la corsa ma tu mi dai la possibilità di avere un rimborso ancora maggiore e quando lui come dire, mi, mi, mi costruì questa proposta tra l'altro con un approccio in cui cercava in qualche modo di diventare quasi gentile no? nel, nel presentare nel. E io lì per lì non, non realizzai cosa, cosa mi stava chiedendo, perché alla fine, quando poi arrivai di no, no, mi, mi metta la cifra giusta. Eh, paradossalmente sentivo quasi un senso di colpa per aver risposto, eh, risposto in modo negativo a una profferta che sembrava gentile, cioè a volte la corruzione va un po' riconosciuta. È un po' come nel film Covado, dove Checo Zalone a un certo punto entra in questo gioco per cui gli viene offerta la quaglia che non si sa se è corruzione o concussione e alla fine si risolve essere educazione. Allora forse occorre proprio questo: no? un'educazione a riconoscere anche questi piccoli segnali di chiamiamola di corruzione quotidiana che a volte tengono, tendono a sfuggire anche a chi come Me la studia, ecco. Grazie mille Alberto Vannucci. E grazie per la disponibilità. Appunto. Grazie a voi.